Allora, tante tante questo ho fatto questa in politica, perché vedo per arco nudo eh, una cosa stranissima e cioè dal 2007 praticamente, dal 2008, eh, hanno cambiato completamente eh, la grip dell'arco olimpico. Non so se ve ne, ne siete accorti, ma le grip per l'arco olimpico hanno tutta un'inclinazione che va verso il pollice prima invece erano neutre no? erano tutte fino a ancora adesso. Da dal 2008 circa hanno proprio, tutti i produttori di, di riser hanno montato grip con uno spigolo vivo da questa parte e verso il pollice l'inclinazione in basso eh, probabilmente perché la tecnica moderna Prevede una leggera interrotazione, quindi un posizionamento in questo modo per quanto riguarda l'arco olimpico. Scheletricamente forse riesco a regolarmi meglio, e forse anche dal fatto che eh, sia stato mal interpretato: questo a mio, parere, a mio parere è stato mal eh, il messaggio che Kisik lì ha dato di allineare la linea della schiena al bersaglio il che vuol dire che la linea della schiena dovrebbe essere allineata secondo questa idea dovrebbe essere un, un triangolo l'ipotenusa di un triangolo quindi se freccia e braccio dell'arco sono un cateto la linea della schiena col bersaglio dovrebbe essere un'ipotenusa quindi avere un'inclinazione e questo secondo me è, mm, è abbastanza improponibile ed è di difficilissima di attuazione se non con troppo spreco di, di energie. Non sono parole mie queste, ma le ha dette Nespoli due settimane fa. Che se ne guardano bene da effettuare questa questo allineamento poi oh, le spalle le hanno esattamente in linea sono parallele, linea della freccia e linea della schiena parallele oh, chiudo questo capitolo parliamo di impugnatura io mi sono chiesto perché e oltretutto, ma guarda un po' anche sugli atti nudi hanno cominciato a montare eh, grip con questa sì. impugnazione come è possibile? Per quale motivo? Perché uh, avete fatto questo? Ho chiesto ai produttori. Eh no, questa è la moderna tecnica di tiro, uh, ci siamo informati e le grippe vanno così. Che cazzo stai dicendo? Se sono due, poi è chiaro che... Allora, tutti a limare, no? Tutti a limare, eh? Bellotti, a utilizzare il, il calco dei dentisti per farsi le impugnature. Ci siamo poi fatti tutte le impugnature, poi eh? buttando direttamente quella che montavano e tanti altri si sono messi lì a, comunque a intrarotare, anche archinodi, no? pure qualcuno della tua società. Dai, no, il nostro sport è bellissimo. Il nostro sport è di... sì, sì, ma però eh, quando ragazzi, si, si fa a pugni con il proprio corpo, non è che siano grandi. Per quanti diceva le differenze tra gli adulti piccolini sono solo nel costo di giocare. Giusto? No, ma se ha un senso per l'arco olimpico, cioè sarebbe improponibile anche per il comparo. Cioè, il compatro ha un, un sistema di grip che non si può. L'arco nudo tant'è che gli arti tradizionali hanno continuato a farli non si sono neanche sognati ma neanche minimamente di variare l'impugnatura all'arco potenziale e l'utilizzo di grip mancina sui destri? eh alla fine ho dovuto utilizzare la grip mancina sul destro okay, vedete che bello succede se l'ho portata eh se alla fine cosa ho fatto? mi sono fatto mandare una gripancina e ho, ho montato la gripancina perfetta la creazione è allora, la parte giusta <coughs> Questo io, eh. ma chi è? ma chi è bravo? ma chi è bravo? Poi parliamo di dragona, sì, dragona no, eh. Lì c'è la dragona, però. Eh? Vedete la dragona? Qua. La mano dell'arco può influenzare il volo della freccia fino all'ultimo istante. Se la mano stringe l'impugnatura, oppure la spinge, ruota, sbanda, cambia posizione, torce, scivola, avvelina, sicuramente un tiro anche se ben in Logico. Logico. logicissimo la mano dell'arco deve essere sempre ben rilassata il rilascio al rilascio il polso dell'arco si deve rilassare all'istante le dita della mano devono essere avvolte all'impugnatura, a contatto, ma completamente rilassate come se si volesse a stringere un grappolo l'azione della mano dovrà essere eseguita sempre qualunque oh. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oppure il il del tela... Devo chiedere di chi sono gli istruttori, questi qua? Eh? Perché poi se uno di voi. <ride> Corretta precisione della dita rilassate a volte intorno all'impugnatura. Idem con l'ombo, il lombo un pochettino più lento perché è molto più sottile. Si impugna come si impugna un compound di lombo. Invece, nell'arco nudo, possiamo. Stare veramente con le nocche a 45 gradi, come dice il, la grande Bibbia del tiro con l'arco. Affinché la mano dell'arco sia correttamente posizionata, è imperativo avere una perfetta costante del proprio lungo e soprattutto che lo lungo sia corretto. Guardiamo anche frontale. Vedete l'impugnatura? Eh, guardate, no, di nuovo le dita rilassate vedete come si rilassano le dita guardiamo le dita a rilascio e l'allungo esatto che permette di posizionare esattamente la mano all'arco rilassata con la pressione dell'arco esercitata dalla base del pollice direttamente di fronte alle versioni del pollice eliminando il codice del muscolo del codice e il movimento volontario si mettono a 45 gradi perché la contrapposizione del punto di spinta deve essere con l'osso con l'osso radio con l'osso obero il più possibile okay? di nuovo qua se tiriamo senza dragona cosa succede? No. L'impugnatura oh. oh, eh, deve restare rispetto alla mano sul lato del sepolccio. La legna vena dal palmo della mano senza attraversare. Da questo lato del palmo con solo un solo gruppo di muscoli interessato zona mentre lato opposto ci sono diversi muscoli ed è, bene, ed è bene evitare che lavorino. Questi muscoli qua è bene evitare che lavorino perché mi vanno vale a interferire fino al capolungo del bicipite, che è bene che sia rilassato. Inoltre, le due ossa dell'avambraccio finiscono al polso dietro la zona del pollice ed è bene che le ossa agiscano direttamente contro l'arco, come abbiamo visto prima, in modo da usare il meno possibile i muscoli per tenere l'arco in equilibrio. Alla completa, alla completa apertura in ancoraggio la linea della vita della mano dell'arco deve essere verticale. Stendere il braccio, sollevare la mano col pollice, e indicare la forma di vita, lasciare che le dita siano da rilassate a volte intorno alle pigmature. Ho oh, questa frase l'ho copiata dal libretto degli istruttori. Copiata e incollata. Validissima. ogni torsione partita all'arco prima del tiro causa un gran numero di errori destra estra sinistra ecco lui il mignolo è quindi necessario trovare una posizione che non impartisca ovviamente alcune torsioni chi è questo? Maniscaldi è stato anche il nazionale si però è stato anche di provenienza FIAR che è poco curata la forma di tiro, è più curato, diciamo il momento, no? È, è solito dire in questi ambienti che comunque abbiamo frequentato per tanto tempo, con grande soddisfazione, no? Gente simpaticissima, e posti veramente mangiare. Però diciamo normalmente si sente dire, e eh, oggi non entrano, perché un po'. Ho, ho, Tipo orologio rotto, no? faccio l'orologio rotto al giorno, due rotto al giorno. Invece è me, in quel lato è eh, una continua ricerca di, di mantenere la, la mia forma di tiro. Spesso l'arciere riesce ad adattarsi senza problemi all'impugnatura fornita dal costruttore, ma quando è necessario si deve anche, è d'obbligo, modificare l'impugnatura in modo che soddisfi. Le proprie esigenze. Il polso dell'arco si rilassa in istante e grazie a rilassato. Questo è un tiro effettuato senza problema. Eh? Se è necessario modificare l'impugnatura, occorre farlo prendendo in considerazione alcuni parametri specifici, caratteristiche fisiche, tecniche, forma di tiro di arciere. Quindi ogni arciere deve avere ovviamente la sua impugnatura, non può esserci, non può esistere che un'impugnatura, io mi adatto all'impugnatura, il punto di, specialmente nell'arco nudo, il punto di pressione è importante che sia ben preciso e non mi crei nessuna torsione al rilascio. Ecco, questa è una grip progettata, si fa per dire progettata chi si vede, però è venduta da OIT a 100 euro perché c'è scritto KSL sì. sì. no. no. no. non so mi chiedo. però è una regina non ha e piatta scusa sì, no. la modifica più importante è l'angolo orizzontale dell'impugnatura i costruttori forniscono le impugnature con un marcato angolo del creatore verso il basso, sull'alto del pollice e con uno spigolo rivolo dall'altro lato questo non è quasi mai corretto per l'archività è archi tradizionale all'angolo orizzontale devi partire dal centro <coughs> e inclinarsi verso il dal basso dalle due dai due lati, ovviamente ecco cosa vediamo oh, c'è una bella differenza eh? cioè io ho ricevuto l'arco da smart driver con questa impugnatura e quando gli ho chiesto ma perché hai montato questa impugnatura ah come? Oh avesse detto, ma ci Quando, quando questa impugnatura qua, questa impugnatura è l'impugnatura di serie del Grin Horn Sirius, l'arco più utilizzato al mondo per alcune finché è stato prodotto tutti gli arcieri del mondo avevano quest'arco nudo quest'arco con questa impugnatura tutti, svedesi, americani, francesi, tedeschi, tutti i più grandi record, ancora oggi validi sono stati fatti con questa impugnatura qua cioè le trovate uguali se queste due, se due cose come puoi dire adesso molto sull'alcoludo questa impugnatura perché va bene io sì, sì, sì. alle volte mi chiedo comunque la mia mamma mi faceva già così eh. mm. non ho avuto ho avuto Ma per le mani più No, però non mi sembrava no, vivo così no però era sempre 50 ah, io. Oh. comunque io vi consiglio io vi consiglio questo tipo ci sono anche grip di ultima generazione che le hanno fatte sempre con uno spigolo così però con questo materiale gomboso per un po' sono state usate e io ho detto bene ho detto bene, usate bene Beh, oh. la parte scura dove appoggia la mano è leggermente cedero in conclusione in ogni caso l'arco orizzontale è corretto per il proprio stile quando rilascia l'arco si muove ben dritto verso il Il punto di pressione della grip è usato per la muovere, quando non già non si muove in modo ben dritto verso e l'arco non si sposta né verso destra né verso sinistra. Quindi curate molto l'impostazione della grip Volate, lo vediamo anche per quando faremo la messa a punto sì. ovviamente questo è dipendente tantissimo sì, sì, sì, dal livello sì. con, cui, sì. con cui è se ne accorge di più sì. però la sì. griglia è veramente è veramente importante perché non avendo eh, voglio ripetermi, non avendo la stabilizzazione le torsioni provocate sono molto deleteri